Carissimi, siamo ancora nel tempo di Natale, siamo qui nella Basilica di San Nicola, nella parte superiore e in questa domenica ancora la liturgia ci invita a considerare la grandezza del mistero di Dio che si è fatto carne attraverso il testo stupendo di Giovanni, il prologo. E Il verbo era presso Dio e il verbo era Dio c'è questa forma poetica usata nel Sacro, per scriverci la bontà di Dio, di un Dio che si fa carne, di un verbo, di una parola. Si usa questa espressione sapienziale, il verbo che si fa carne, la parola che si concretizza, si rende presente nel mondo. Qui c'è tutta la teologia della incarnazione di Dio, e questo ci permette di capire quanto grande sia l'amore di Dio per noi. La sua parola si fa carne, si è fatta carne per il bene dell'umanità. È il verbo, è la parola che parla, la sapienza di Dio che si personifica, che veramente si rende presente in maniera misteriosa in Gesù Cristo figlio di Dio. Ed è stupendo considerare come tutto questo poi cresca con le stesse, le stesse dinamiche e categorie specifiche dell'umano, della nostra umanità. È un bambino, i cui vagiti sono accolti dalla madre, dai pastori, nella notte santa del Natale, il cui pianto diventa simbolo di una umanità che piange che attende di essere liberata di essere accudita di essere consolata e questo pianto diventa parola questo bambino parla è la parola del Dio vivente è il Dio vivente che parla ai nostri cuori, è il verbo appunto che si è fatto carne è il verbo che è venuto ad abitare in mezzo a noi, che ha piantato la sua tenda la tenda mi rimanda alla Shekinah israelitica, ebraica quella presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ecco Gesù è tutto questo, il verbo che si rende presente in mezzo a tanta umanità, in mezzo ai sofferenti, in mezzo ai reietti del mondo, in tutte le famiglie che credono in Lui e che lo accolgono. Però ecco anche qui l'Evangelista non smentisce a quanti l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Ma quelli che non l'hanno accolto, ecco, sicuramente eh, offre ancora una possibilità di ripensamento. Ma tutto questo si ricorda ancora oggi. Molte volte, San Francesco d'Assisi, come riportato nel senso, l'amato non è amato. Vedevano Francesco girare per le strade di Assisi in pianto e gli chiedevano perché piangi, perché l'amato non è amato. Ecco, molto spesso oggi colui che ci ama fino in fondo, che, che veramente eh, detiene tutto nelle sue mani, perché tutto può il verbo, tutto può fare, come eh, appunto ascolteremo e ascoltiamo in questa domenica. Il verbo, è, è, dal verbo si decide ogni cosa e può ogni cosa, eppure non viene accolto, non viene amato. E questo purtroppo accade ancora oggi. Sono in molti a vivere come se Dio non ci fosse nella più assoluta mediocrità spirituale. Con tanta superficialità si affacciano, si avvicinano al sacro per attingere qualche cosa come fosse un centro servizi e non vivono in invece della presenza di Dio, di un verbo che parla, che si lascia ascoltare, di un verbo che vuole essere ascoltato. Dovremmo anche noi, credenti, testimoniarlo, il verbo si è fatto carne, dovremmo dirlo a coloro che sono scettici e increduli, Dio è venuto in mezzo a noi, accogliamolo con gioia e testimoniamolo ai nostri fratelli. Buona domenica.